Carissimi, questa volta siamo al sud, nella città di Bari, un rione molto, molto carino, una torre a mare. E questo mare che vediamo nella sua bellezza, nel suo splendore, nella sua limpidezza, ci rimanda alla bellezza di Maria. Oggi la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata Concezione nella seconda domenica di Avvento. Guardiamo a colei che ci ha preceduto nel cammino di grazia, di fede, che diventa per noi, come sempre diciamo, un modello di vita cristiana. Mi soffermo solo su alcuni aspetti che mi sembrano determinanti per un cammino di fede intenso, sincero, eh, che ci dia qualche, eh, qualche significato, che, ci dia, che dia una svolta alla nostra vita. Siamo abituati a vedere Maria nel suo atteggiamento dolce, nella sua bellezza effettivamente, ma ci sfuggono, ci sfuggono tutti quegli aspetti interni che si riferiscono alla vita familiare, all'interno familiare. Pensiamo ad esempio a Nazareth, lì dove è accaduto questo, dove l'angelo si è recato, in questa città ritenuta insignificante. Si parla di Nazareth, sì, ma se ne parla male, si dice cosa potrà mai venire da Nazareth, eppure proprio da Nazareth viene il figlio di Dio, questa fanciulla, questa giovane viene scelta da Dio. L'angelo la saluta con, una, con, una, in, con un augurio che direi riguarda ciascuno di noi, rallegrati, rallegrati. Ecco, il Signore ci invita a rallegrarci perché ci vuole felici, perché vuole la nostra felicità, vuole che la nostra vita sia piena di gioie, di traguardi che, raggiunge, che dobbiamo raggiungere, ecco, che sia sempre caratterizzata dal bene. È un invito per tutti noi in questa solennità dell'Immacolata a vivere la gioia del Vangelo, da, veramente da convertiti, da persone che vivono pur nelle proprie debolezze perché siamo fragili. E allora io mi immagino anche Gesù che a Nazareth vive tutte le ansie, tutte le gioie, e tutti quei dinamismi tipici della famiglia, si mette accanto a Giuseppe, a Maria per sostenerli, per imparare anche in qualche modo, per relazionarsi con gli altri, con gli amici, con i suoi coetanei, vive cioè quella, quella vita di famiglia così semplice, così piena anche talvolta di problemi, perché in ogni famiglia alle volte bisogna affrontare delle difficoltà, ma l'angelo, dice a Maria tu sei la piena di grazia, tu sei piena di grazia, noi siamo pieni dunque della grazia di Dio, la nostra vita è piena di grazie, spesso noi dovremmo anche umilmente imparare a dire grazie per quello che abbiamo. Piuttosto eh, capita però eh, che cadiamo in quello spirito delle lamentazioni, ci lamentiamo che le cose non vanno bene nella comunità parrocchiale, nell'associazione, nella famiglia e facciamo così dei discorsi in, in negativo, guardiamo gli aspetti negativi e ci soffossilizziamo, ci mettiamo a considerare tutti quegli aspetti tristi della vita e qui invece Maria con il suo sorriso ci dice guarda, tu sei, anche tu puoi essere pieno della grazia di Dio anche tu puoi ricevere la riceviamo la grazia di Dio la riceviamo nei sacramenti che celebriamo se ce ne accorgessimo se lo capissimo allora veramente non ci scosteremmo mai la risposta di Maria a questa chiamata a questa chiamata così grande che viene da Dio viene dall'alto è uno sconfinamento di Dio Dio si spinge oltre se stesso per il bene dell'uomo, di quell'uomo che ha tradito la fiducia di Dio nel giardino dell'Eden. Sì, nonostante questi tradimenti, quei tradimenti che sperimenterà anche Gesù nella desolazione, nel deserto, nella solitudine, nell'angoscia della passione, sappiamo bene, sarà solo, rimarrà solo, nudo su quella croce, ecco, mi sembra strano, adesso mi viene in mente il Calvario, guardando a Maria, sì, perché anche lì c'è Maria, anche lì è sempre eh, arresa, sempre pronta, sempre umilmente a disposizione, umilmente nelle mani di Dio, questo è l'atteggiamento di Maria, eccomi, Eccomi nella tristezza, eccomi nel dolore, eccomi nell'angoscia, eccomi nella gioia. Anzi, tutte quelle situazioni triste, tenebrose diventeranno luce proprio perché c'è questa disponibilità. Allora impariamo di Maria, da Maria, impariamo da lei a dire, eccomi Signore, si compie in me la tua volontà, accetto tutto questo, mi sforzo di cambiare quello che posso anche attraverso la mia disponibilità e generosità. Stando accanto a chi soffre, abbiamo celebrato domenica fa la, la giornata del povero, il Papa ci sta dando un esempio grande di come noi dovremmo essere attenti ai poveri. E proprio rimanendo uniti tra noi e vicini a chi soffre, che diremo l'Eccomi. Non è un eccomi liturgico, non so se eh, capiamo questo, è un eccomi antropologico, un eccomi spirituale, un eccomi teologico, la mia vita, la mia fede è nelle tue mani. Tutto di me è nelle tue mani Signore, eccomi, voglio dire quest'oggi, eccomi con gioia, mi rallegro che il Signore ha pensato a me, ha guardato alle mie debolezze e mi ha detto io ho bisogno di te, ho bisogno di ognuno di voi e noi diciamo a lui senza lasciarlo deluso, eccomi Signore così come sono con i miei limiti, fai di me quello che tu vuoi. Buona domenica, buona festa dell'Immacolata.